Perché comprare una sterlina d'oro? Mi presento, sono David Campomaggiore, il titolare di Oroetic. Da oltre 10 anni mi occupo di compravendita di metalli preziosi. Oroetic è la catena di compro oro divenuta famosa ai media per il suo grande lavoro a tutela dei clienti. Una sterlina, d'oro, una moneta. Perché acquistare una moneta d'oro? Per millenni il fascino dell'oro ha pervaso l'umanità e tutto il genere umano. Ci state guerre per detenere oro. Nel corso dei millenni, appunto, ogni popolo ha cercato di tenere oro e ogni nobile o persona è sempre stata attratta dal possedere fisicamente oro. Una moneta d'oro, una sterlina d'oro in questo caso, non è altro che una forma di investimento. Sopra i 900 millesimi di purezza di oro, viene considerato appunto oro da investimento. In questo caso la sterlina è un 22 carati quindi contiene al suo interno 916 millesimi parti di oro e restante parti di metallo. Sono altri metalli che non hanno valore. Nel corso dei secoli le monete hanno rappresentato un valido scambio commerciale. Al posto dei soldi venivano utilizzate appunto le monete d'oro o l'oro fisico per effettuare scambi commerciali. Quindi è palese che Possedere oro nel corso degli anni è sempre stato veramente molto importante sia dal punto di vista di protezione del proprio patrimonio o investimento ma sia proprio dal punto di vista pratico e commerciale per effettuare transazioni. Oggi comprare monete d'oro ha un significato puramente di investimento e protezione del proprio capitale e si possono investire e i propri capitali sia sotto forma di lingotti, che ne parleremo in un altro video, che sotto forma di monete da investimento. La più famosa di queste è proprio la sterlina d'oro, che ha un peso di circa 8 grammi, 7,98 per la precisione, e una purezza di 22 carati. Esistono tanti tipi di monete da investimento, come ad esempio il Krugerrand, una moneta sudafricana coniata nel 1967, o come l'Egol, una moneta statunitense che è diventata famosa già da metà degli anni Ottocento. A prescindere dal tipo di moneta che uno sceglie, ciò che conta è la quantità di oro che c'è all'interno ed è questo che rende appunto preziosa una moneta. Tornando al motivo per cui è importante comprare una sterlina d'oro, di certo c'è il fatto che avendo un taglio piuttosto piccolo, si può decidere di disinvestire il proprio capitale investito in oro non necessariamente tutto insieme ma anche in piccole parti. Quindi posso sia acquistare monete che vendere monete a seconda di quanti soldi voglio investire o disinvestire. Ad oggigiorno ad esempio una sterlina con la quotazione attuale è di poco sotto i 400 euro. Questo mi permette quindi di avere investimenti dal taglio inferiore di 400 euro che è diverso da investire in un lingotto da 50 grammi dove devo bloccare un importo in denaro tutto insieme e disinvestirlo tutto insieme. Se vuoi avere maggiori informazioni sulla compra vendita di oro e quindi sei interessato a comprare o a vendere oro o argento ti invito a visitare uno dei miei negozi di cui ce ne sono tre a Roma e uno a Milano. Se hai intenzione di vendere dell'oro approfitta dell'offerta che fa Oro Ethic che ti darà diritto a 4 bonus riservati. Per scoprire quali sono vai su www.offertaoroetic.it Ciao e grazie!